Ciao a tutti ragazzi e bentornati al Brucalifo Studio. Oggi video molto molto particolare perché sto per portarvi sul canale una scheda audio che è di una roba proprio fuori di testa secondo me. La scheda audio non vi sto a spiegare nei dettagli, serve praticamente a far comunicare il microfono o altro insomma strumenti che hanno l'ingresso jack appunto con il computer. Ci sono mille robe da dire, non è il video adatto, ma oggi portiamo sul canale questo prodotto perché per la prima volta non ci colleghiamo solo al computer, eh, dopo vi spiego meglio. Il prodotto che vi sto per presentare è della Liuit, ho visto sul sito in questi giorni appunto le specifiche tecniche perché me ne hanno parlato molto bene ed ero molto molto intenzionato ad acquistarla, quando appunto eh, Liuit stesso mi ha dato la possibilità di portarla sul canale e a differenza di altre collab ho accettato subito perché secondo me è una roba fu fenomenale, fuori di testa Al di là del design spaziale, particolare Sono sicuro che il prodotto mi piaccia Noi ci vediamo con l'unboxing dopo la sigla Ma prima di cominciare con il video Sono iniziati gli sconti del Black Friday Vuoi saperne di più? Seguimi su Instagram Ci sono degli sconticini niente male allora, il regalo di oggi è questa scheda audio, secondo me è fortissima. Se vedete questo video significa che il prodotto mi piace totalmente, se no glielo restituisco senza problemi. Abbiamo, va ah bene, i nostri foglietti, i nostri adesivi e poi ci dovrebbe essere il prodotto vero e proprio. Tutti i cavi, vediamo cosa ci danno. Ok, allora, un USB normale e un USB-C, una Type-C, poi una doppia, poi capiamo perché, è una figata assurda sta roba qua. E poi abbiamo il nostro giocattolino vero e proprio, ovvero la scheda audio, che è molto leggera, devo dire. Eh? Pensavo fosse molto molto più pesante. A me piacciono i loro prodotti perché hanno un disegno molto particolare, cioè una scheda audio così non si è mai vista. Feed particolare, molto particolare. Così gira, sembra che giri a vuoto, così invece sento proprio i, i tacchettini interni. Abbiamo due input, vedete? Ne e due, che derivano direttamente da dietro. Un'uscita un appunto per le casse, una invece normale per i jack. Mobile, aux, power, computer. Questo li andiamo a vedere insieme perché è la chicca di oggi. Allora, adesso l'unica cosa da capire... Non ci sono le pellicole, volevo spellicolare. Meglio la plastica quelle robe l'unica cosa da capire è dove posizionarla dato che dopo vi faccio vedere meglio si può inserire appunto il cellulare io capite bene che nel momento in cui attacco il telefono il microfono entra direttamente nel telefono posso fare tutorial come adesso senza entrare prima di tutto in reaper registrare l'audio e uscire da voi ha senso come roba solamente che il telefono ce l'ho lì l'ingresso ce l'ho qua o lo bypasso direttamente dalla scheda audio e mi arriva direttamente lì e lo tengo lì solamente, che lui si collega solo con lei. Devo capire, devo capire come orientarmi, anche perché il cavo di alimentazione sembra piuttosto corto. Quindi da lì arrivo bene al computer, da qua non lo so. Allora, il bello di questa scheda audio, intanto la collego provvisoria, è che ha i suoi driver, ok? Tu la colleghi al computer, questa è una figata, secondo me fenomenale, veramente fenomenale, C ha i suoi driver, la colleghi al computer, i driver non sono solo di acquisizione, quindi non ti fanno solo regolare il volume, ma puoi anche mettere su degli effetti, quindi io posso comprimere, equalizzare, gateare la mia voce, ok, gate per i rumori di fondo, Italia, poi stacco dal computer la scheda audio e la posso portare a giro Fare un video, mentre che ne so, faccio un vlog, qualcosa, mi collego direttamente con il cellulare e lei si ricorda il mio preset. Quindi se ho il mio microfono dietro, mi collego in una camera d'albergo o in un posto che non sia effettivamente lo studio, io posso collegarmi, entrare nel telefono con una qualità che già mi sono preimpostato qui in studio, perché se la ricorda, fenomenale. Andiamo a scaricare il programma, così almeno vediamo meglio. Ok, ce l'abbiamo. Andiamo a mettere anche il cavetto, l'entrata microfonica nell'entrata 1. Ok, allora andiamo a vedere come si presenta l'interfaccia audio della Liuit. Ho attivato questo pulsantino qua che appunto se lo disattivo, se lo disancoro, non mi sento, ok? E qui posso andare a impostare praticamente... Tutto il controllo che voglio in entrata sulla voce così posso sentirmi con gli stessi parametri facciamo così expander partiamo da lui dai che se no facciamo solamente casino expander perfetto così che quando sto zitto mi ammazza okay, i rumori di fondo, il fruscio dopodiché compressione, compressione possiamo farla anche leggermente più aggressiva Leggermente più aggressiva, o sì, così va benissimo, almeno il parlato è comunque piuttosto morbido. Un attacco veloce, mi ammazza un pochino la voce, sento i respiri, quindi vedete mi regolo un pochino, rilascio bello corto. Non lo so, allora, attacchiamo leggermente più rapidi, un pochino più rapidi, rientriamo più calmi. Andiamo a dare un pochino di make up, le pile, sento troppo, troppo, dopo bisogna sistemare questa cosa qui, rilascio cortissimo, no, troppo aggressivo, andrei un pochino più morbido, fate tutte le prove fino a che comunque sia il vostro tiro non inizia a piacervi, dopodiché equalizzazione, andiamo subito a levare queste ignorantissime e a tirare magari un pochino sulle subettine che stiamo comunque parlando e noi vogliamo una voce bella calda, ok? Uh, uh, uh. Questo si può andare a togliere Aspettate un attimo che qui c'è anche qui un disastro assurdo Io il parlato, signori, lo voglio molto, molto smiley Molto suboso e molto aperto Non, non mi piacciono le medie queste robe qui mentre parlo non, non mi dicono veramente niente. Andiamo a vedere in quale zona dà più fastidio. Più o meno, più o meno, più o meno, più o meno, più o meno qua, più o meno qua, per non essere troppo sub. Può andare. Poi devo capire bene con le altre cuffie che ho messo queste provvisorie. Ci sa che sia tutto molto sottile. Ok e una volta fatto questo io posso entrare direttamente lì e magicamente mi sentite con gli ingressi di, di questo microfono qua facciamo una prova? funzionerà? che dite? signori l'unica cosa un po' scomoda è che per cambiare volume delle varie entrate dovete un attimo ammattire tipo 48 volt input 2 vedete l'entrata 1 che sono qui davanti delle cuffie cioè se io fossi che ne so questo qui è le, le casse, se io fossi qua in questo momento e volessi ad esempio, eh, che ne so, aumentare solamente le cuffie 2, devo fare così e alzare, ok? Però, insomma, ci si, si strada adatta per, il, per la funzionalità che ha. Ora, l'ho adattata un po' qua, tanto io mi devo solamente collegare, anche perché le cuffie sono avanti, quindi sarebbe un po' un problema... Ok, vediamo se il tutto funziona Funziona, lo capiamo se avvicinandomi al microfono la voce si sente di più E allontanandomi ovviamente si sente di meno Vedete che ho collegato il cavetto Quindi la voce entra direttamente nel telefono Questo prodotto lo consiglio vivamente Se sei uno streamer, se vuoi streamare appunto dal telefono Vuoi per TikTok, vuoi per... Che ne so youtube instagram e vuoi comunque entrare con una qualità migliore nel titolo ho detto cantare in maniera professionale registrare in maniera professionale con il cellulare questo perché ti mette a disposizione la scheda audio e lo vediamo anche sul sito una versione per il cellulare di cubase quindi puoi lavorare direttamente dal cellulare è buona lo dicevo con hermes che è laggiù dietro da qualche parte non so se si vede quando vuoi uscire, fare le demo, registrare le, le prove in buona qualità e poi volendo anche dare una bozzatina di mix lo puoi fare, assolutamente sì, anche perché io in questo momento sto cantando, parlando con questo microfono, puoi collegare tutto quello che vuoi, quindi anche, che ne so, un microfono come quello che ho dietro che, che costa 1500 euro per intendersi, quindi potete fare tutto quello che volete la consiglio assolutamente sì ho i codici sconto perché stiamo facendo la collab assolutamente no quindi vi lascio il link per acquistarla direttamente dal sito io non ci guadagno niente se non avervi fatto conoscere un buonissimo prodotto noi ci vediamo al prossimo video eh, scusate l'interruzione mi sono accorto durante il montaggio che mi sono dimenticato una cosa senza che riapro Reaper senza che mi setto tutto, registro, mixo, esporto, edito, metto a tempo mi sono semplicemente collegato al microfono e alla scheda audio così almeno possiamo sentirci bene il discorso è questo qua io sto facendo una live ok? e il telefono mi si scarica questo è un problemone perché se mi si scarica io ho comunque un ingresso solo o collego e carico il telefono oppure collego e parlo con il microfono questa cosa ci hanno pensato della Lewit nella scheda audio, è possibile entrare con un cavo di alimentazione e collegando il cellulare, il cellulare si carica automaticamente, questa roba secondo me è fenomenale e fondamentale per chi usa appunto il telefono con questo dispositivo.